Ciao a tutti, oggi prepareremo la pizza veloce senza lievito, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli Ingredienti sono farina di tipo 00, semola di grano duro, acqua frizzante, olio extravergine d'oliva, sale, bicarbonato e succo di limone. Per il condimento salsa di pomodoro condita con olio, sale, pepe e origano e scamorza. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la farina, la semola, l'olio, il sale e l'acqua frizzante. ed azioniamo il bimbi per 3 minuti in modalità spiga a questo punto in una ciotolina versare il bicarbonato Il succo di limone, mescolare con un cucchiaino e mettere il composto nell'impasto ed azionare il bimbi per un minuto in modalità spiga. L'impasto è pronto trasferirlo su un piano di lavoro. Abbiamo rivestito una teglia con carta da forno. Adesso ungiamo un po' con olio la superficie della pizza e stendiamola con le mani. Condire con la salsa di pomodoro. Cuocere in forno preriscaldato statico a 250 gradi circa per 25 minuti. Aggiungere successivamente la mozzarella e mettere nuovamente in forno fino a quando il formaggio non sarà affuso. La pizza è cotta, impiattare, polverizzare con dell'origano e irrorare con un filo d'olio e servire. pizza veloce senza lievito grazie e alla prossima ricetta